Ultima parte è quella che eh, si occupa dell'incrocio, eh, diciamo, di due terreni, che è quello della tutela del nome e quello della tutela dei, dei marchi, dei, dei nomi distintivi, dei, dei, dei segni distintivi in generale. E, il nome non è di per sé un segno distintivo, nel senso che il nome è il nome di una persona, quindi il diritto al nome è tutelato da, come vedete, da norme eh, del codice civile più generali, eh, ma sappiamo che a un certo punto il nome, soprattutto quando appartiene ad un personaggio famoso o un personaggio dello spettacolo, dello sport, può diventare Marchio cioè ci sono nomi di famosi sportivi che sono, dei, che sono davvero i loro, i loro nomi quindi i nomi con cui sono registrati l'anagrafe che però poi diventano Marchio pensate a Valentino Rossi o eh, non lo so, un cantante qualunque, non so, però Valentino Rossi è un marchio che poi viene venduto. cioè Lui è il suo vero nome quello, però viene poi venduto anche per fare i cappellini, le tute, le, le, gli scooter, gli stivali da moto. Ok? E quindi ci sono alcune situazioni in cui il, il, il nome deve assumere una valenza che non è quella solo di nome, ma anche di, di marchio commerciale. E, e se ne parla molto adesso perché siamo in, nella fase del cosiddetto personal branding no? per cui la, la, in generale la, la reputazione la fama di una persona va a, a costituire il, il, tutto la su, il suo brand si usa molto con gli influencer ad esempio no? il personal brand però leggiamo cosa dice cioè, in generale queste sono le norme che tutelano la, il nome della persona eh? Per alcuni soggetti, quindi ad esempio gli artisti, ma anche i professionisti, i personaggi dello sport, i principali segni distintivi, in quanto persone fisiche, sono il nome al quale è equiparato lo pseudonimo e la loro immagine. I diritti di immagine non li riprendiamo adesso perché ne abbiamo già parlato a bizzeffe, ne abbiamo già parlato dettagliatamente quando abbiamo fatto la parte sul diritto d'autore, qua parliamo però della tutela del loro nome. Questi segni identificano la persona e quindi la distinguono. Anche nella legge sul diritto d'autore, c'è un articolo, l'articolo 83, che si occupa proprio della tutela del, dei nomi degli pseudonimi, dei nomi, anche dei titoli delle, delle opere. Vi invito ad andare, non l'abbiamo fatta perché non possiamo, cioè il diritto, la legge sul diritto d'autore è molto ampia, non possiamo farla tutta, però se andate a leggere, l'articolo 83 si occupa anche di quello. Il diritto al nome è previsto e tutelato dagli articoli 6 e 7 del codice civile come diritto della personalità e come diritto alla distinzione parliamo della persona fisica, quindi l'essere umano che ha diritto a essere distinto da suo cugino, suo fratello o da suo padre, quindi è un diritto dell'essere uma, dell umano, della personalità, quindi siamo ancora fuori dall'ambito dei marchi, però sappiamo che appunto, come spiegato, può diventare anche marchio. Consiste, consiste infatti nel potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare. Secondo il codice della proprietà industriale, all'articolo 8 si parla proprio della tutela del nome, dice che i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi quindi parliamo di quando dice registrazione parliamo di registrazione di un marchio no? quindi siamo in quegli articoli che spiegano cosa si può registrare e cosa non si può registrare come marchio e questo comma 2 dell'articolo 8 dice che appunto i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione cioè io sono l'imprenditore tizio che però vuole registrare il marchio che non è tizio ma è caio quindi io sono la, eh, la, la Yamaha, azienda che realizza le moto e voglio registrare il marchio Valentino Rossi, questo è il caso che, di cui si sta occupando, quindi Yamaha che, che non registra il marchio Yamaha che ce l'ha già, ma vuole registrare il marchio di un suo, di un suo, nuovo, di un suo nuovo motociclista. Questo non è nuovo però, c'ha cioè, cioè, cioè più di 40 anni ormai, però ecco, ipotizziamo che un po' di anni fa, 20 anni fa, volessero fare una cosa del genere. no? Ed è quindi la situazione in cui ci troviamo. I nomi di persone diverse da quelli di cui chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione, la registrazione del marchio, quindi che, che, il marchio che corrisponde al nome, al consenso stabilito di, al comma 1. Cioè il comma 1 che io qua non vi ho riportato nella norma dice che il, il, il, il, il titolare del marchio, scusate il titolare del nome, il portatore del nome, la persona portatrice del nome, deve dare il suo consenso al, al, alla registrazione di questo di, di, di questo marchio o all'utilizzo del suo nome come marchio in ogni caso la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta vi ricordate che abbiamo distinto che cos'è la ditta no? la, la denominazione di un'impresa un interessante il caso Fiorucci per il confine tra nome e marchio Elio Fiorucci, di qua dovete semplicemente leggere la storia, Elio Fiorucci era uno è uno stilista ehm, che a un certo punto ha venduto il suo marchio che corrispondeva al suo nome perché lui si chiama davvero Elio Fiorucci cioè non è un nome di fantasia non è uno pseudonimo e poi è nata tutta una, una diatriba giudiziaria con la Edwin che è una società che appunto aveva acquisito il marchio Elio Fiorucci in sostanza cosa è successo Lo facciamo prima leggere però il titolo l'inizio è un po' provocatorio. dice Elio Fiorucci si riprende il suo nome anche se aveva venduto il suo cognome. Lo ha deciso il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea in un procedimento intentato dallo stilista contro la multinazionale giapponese Edwin, alla quale aveva ceduto la sua società nel 1990, con l'autorizzazione all'uso del marchio Fiorucci, ma senza fare alcuna menzione al nome di battesimo Elio, ovvero lui aveva ceduto la società, e nell'asset, solitamente quando tu cedi la società, cedi anche i vari marchi che ad essa sono connessi. E in questo marchio, scusate, e tra questi marchi c'era proprio il marchio Fiorucci, che corrisponde al suo cognome. Fatto sta che nel 1997 Edwin chiede la registrazione del marchio europeo Elio Fiorucci. Cioè cosa fa la Edwin? Onde evitare che lui, eh, che lui riprenda a fare l'attività di stilista e crei confusione, Dice io per sicurezza registro anche Elio Fiorucci, in modo tale che nessuno può eh, farmi concorrenza, cioè po nessun'altra azienda possa ch chiamare come stilista Elio Fiorucci e dire Vabbè, tu utilizzi il tuo nome e cognome e, e così torniamo a fare concorrenza alla Edwin. Edwin dice io ho pagato Fior di Soldi per avere l'azienda e per avere anche il marchio Fiorucci, io mi tutelo e registro anche Elio Fiorucci. Però questa cosa lo stilista non va giù. E infatti nel 2003... Si rivolge all'ufficio Marchio Europeo, l'UAMI. E in una prima decisione, l'UAMI gli dà ragione, gli dice: Ok, tu ti chiami Elio Fiorucci e quindi hai diritto a, a inibire, a evitare che, altri, che una società commerciale registri questo marchio eh, e ti, quindi ti porti via la possibilità di utilizzare il tuo nome e cognome come marchio. Però poi. Di fronte a un ricorso, l'UAMI dà ragione a Edwin e quindi sostanzialmente riesce, gli consente, consente alla Edwin di registrare il marchio. Quindi Fiorucci avvia la causa di fronte al Tribunale, Tribunale dell'Unione Europea, eh, il quale stabilisce che a norma di regolamento numero 4094, che era il regolamento all'epoca in vigore, il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore e in questo caso il diritto anteriore è il diritto al nome, perché è un diritto che nasce nel momento in cui tu nasci, cioè in cui nasci e i tuoi genitori ti eh, decidono di chiamarti Elio e per cognome ti chiami Fiorucci, quindi non essendo quello un nome di fantasia, si poneva il problema del conflitto tra un marchio registrato posteriormente e il suo nome che è comunque un diritto acquisito nel momento in cui nasce sui nomi a dominio abbiamo già detto cose, cioè i nomi a dominio sono nomi ma sono nomi di, eh, di un server, cioè, voi sapete che su internet si può navigare anche, cioè noi possiamo arrivare su un sito web indicando una stringa di cifre, quattro cifre su, eh, divise da un punto però poi, visto che questo tipo, questa forma di indi indicazione, di individuazione di un, di un sito web in forma numerica era molto scomoda, molto difficile da ricordare, allora ci si è inventati il fatto del nome, del, la soluzione del nome a dominio, cioè attribuire a quella cifra, la, far corrispondere a quella cifra un, eh, una combinazione di parole, di lettere, perché è più facile di, da, da, da, da ricordare. E quindi quando io digito www.aliprandi.org, nell'internet c'è qualcosa che dice all'utente che sta digitando quel sito di andare sul sito di Simone Aliprandi, che è un avvocato divulgatore italiano che ha registrato questo dominio che si chiama Aliprandi.org. Okay? Eh, la questione dei nomi di dominio è interessante. L'abbiamo vista anche eh, nella eh, discussione del caso Armani, Giorgio Armani contro Luca Armani, non ci torno, è stata una lezione che abbiamo fatto eh, molto interessante, quindi vi invito ad andare a riguardare quegli articoli, eh, però sì, cioè il, il, il tema dei nome a dominio ha aperto tutto un mercato, adesso ci sono aziende che di lavoro fanno quello, registrano nome a dominio e li rivendono, aspettano che assumano valore, che, che, che aumentino di valore e poi li rivendono. E quindi è diventata una nuova branca dagli anni 2000, da fine anni 90 in poi, una nuova branca del diritto alla proprietà intellettuale. Dice la slide che racconta la storia di... di, di ci cioè spiega un po' come funziona il marchio, il, il discorso del, del, del, del nome dominio, cioè il titolare di un marchio può opporsi all'adozione di un domain name uguale o simile al proprio segno distintivo se possa crearsi un rischio di confusione o anche un semplice rischio di associazione tra i due nomi. E qua ricadiamo pienamente in che degli, negli argomenti che hanno tirato fuori gli avvocati di Giorgio Armani, no? vi ricordate? Indubbia è la funzione distintiva del nome dominio. Esso non può essere ritenuto un semplice indirizzo telematico. E ciò perché la scelta del nome dell'indirizzo non viene fatta a caso, ma richiama sempre l'attività svolta dal titolare del dominio, attraverso la coincidenza con il nome del proprio marchio, ad esempio. Il domain name, infatti, non svolge solo una funzione telematica di codici cioè di appunto corrispondenza di un, un insieme di lettere ad un server che mi fa accedere a un sito ma è volto anche a identificare sul mercato l'azienda e attirare l'attenzione degli utenti sulla rete esso dunque non può essere considerato solo un semplice indirizzo volto a consentire all'utente l'accesso al sito questa qualificazione però eh, non può essere fatta in via generale ma per tutti i nomi e dominio ma secondo il tribunale di Bergamo famosa sentenza Armani vi ricordate necessita di un vaglio caso per caso a seconda dunque delle circostanze e avuto riguardo alla configurazione del sito si potrà ragionare se equiparare il nome a dominio a un segno distintivo del tipo del tipo marchi di impresa con conseguente applicazione della specifica normativa di legge questa cosa qua l'abbiamo già spiegata quando il tribunale di Bergamo è stato investito di questa causa tra Giorgio Armani e Luca Armani tipografo timbrificio di, di, di Treviglio si è trovato a dover regolare, a dover decidere una situazione concreta, un caso concreto, sulla base di, un, di, di, di norme mancanti, nel senso che non aveva tutta questa normativa applicabile, perché era ancora un fenomeno nuovo quello dei, dei nomi e dominio. E allora ha cercato di capire come in quali termini, cioè il giudice ha cercato di capire come in quali termini potesse all'epoca applicare la normativa sui marchi anche ad un caso di nome e dominio. Il tempo, col tempo poi la questione è cambiata nel senso che i nome e dominio sono stati via via regolamentati, ci sono adesso delle linee guida un, un po' più stringenti però ecco, questo è sicuramente un caso interessante L'articolo, questo estratto che vi ho letto viene da un articolo di Angelo Greco che è un legale, un avvocato che, che, che scrive per il sito la legge per tutti e ehm, intitolato la tutela del nome e dominio vere e proprie opere d'ingegno, il caso Coca-Cola ve l'avevo citato quando abbiamo parlato di, di, di, del caso Ormani no? cioè il fatto che all'epoca si riusciva, si facevano anche nome e dominio che sfruttavano l'errore non si passava da google si, si digitava a mano wwwcoca colla.it. allora la gente ogni tanto sbagliava e capitava invece di cercare coca-cola cercava coca-cola arrivava su coca-cola e eh, se, ve, se andate a leggere la, la, il racconto di questa sentenza siamo un po' su una, una situazione simile a quella di Armani per cui questo sito era un sito bo, di informazione, Coca-Cola, si parlava un po di, di, un po' di tutto sfruttava molto questo, questo aspetto del, della confusione, no? del, dell'errore per cui uno batteva una lettera in più eh, però in quel caso se c'era il rischio o meno di confusione allora faceva scattare eh, l'apparato la, la, la, diciamo, di norme in materia di marchi però ecco ripeto dovete andare a leggere perché il caso è un po' più complesso di come ve l'ho raccontato adesso semplificando ultima ma non ultima nel senso che questa è una norma che entra in gioco vedete ho intitolato dove non arriva il diritto dei marchi arriva la norma dell'articolo 2598 codice civile cioè questo è l'ultimo baluardo degli avvocati che si trovano a dover eh, agire per un cliente che ha subito una violazione, però ehm, non si trovano elementi su sufficienti diciamo, per eh, poter sfruttare le norme sui marchi, o anche quelle sul nome e dominio. Allora si torna, diciamo, si cerca di fare riferimento a questo articolo 2598 codice civile che si occupa di atti di concorrenza sleale. Quindi non siamo davvero nel mondo del diritto dei marchi, ma siamo in un altro campo del diritto, che è appunto quello delle norme sulla concorrenza, le quali però prevedono tra gli atti di concorrenza sleale alcune situazioni che adesso vi vado a leggere che diciamo, toccano anche l'aspetto dei, dei, dei marchi, dei segni distintivi, o dell'imitazione servile di un prodotto. L'imitazione servile per un prodotto è quella che alcune aziende di cellulari muovono contro l'altra, cioè No, c'è stato per un po', eh, che ne so, Apple sosteneva che, che, che Samsung non facesse altro che aspettare l'uscita del, del, del nuovo iPhone per fare poi il, il suo modello che andava in quella direzione lì, quindi era un'imitazione servile, poi ovviamente non è quel testo, anche qui sto semplificando molto, però è una, una situazione del genere, cioè il, il, il attendere, vivere diciamo, di rendita e di imitazione di quello che è delle scelte commerciali, delle scelte strategiche e di design di un, altro, di un altro concorrente. Quello, anche se non è di violazione di marchio, anche se non è violazione di design, può diventare atto di concorrenza sleale e quindi tutelato eh, diciamo, ai, ai sensi dell'articolo 2598. Ci dice quindi questo articolo che ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, quindi, dice la norma, al di là di quello che si, si stabilisce a livello di marchi, segni distintivi e brevetti, che sono sempre validi, comunque compie atti di concorrenza sleale colui che usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legitt legittimamente usati da altri, invece non parla di registrati ma usati, oppure imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie qualsiasi altro mezzo, con qualsiasi altro mezzo atte idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente, quindi il primo caso della concorrenza sleale è appunto qualsiasi attività che cerchi di creare confusione, di agganciamento con la fama di un altro produttore che, eh, che mi traina, limitare servilmente i prodotti, ok? Secondo caso è atto di concorrenza sleale diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei, idonei a determinare il discredito oppure sia proprio di pregio di prodotti dell'impresa di un concorrente. Quindi questa è un'altra forma, cioè anche se non violo un marchio, un brevetto, un design, un uso, non creo confusione, però cerco di diffondere informazioni che, che discreditano... I prodotti e i servizi del mio concorrente, oppure io cerco di acquisire i loro pregi, io cerco di far passare per meriti miei quelli che invece sono di altri, no? E questo è il secondo caso, e poi c'è il terzo, che è proprio l'ultimo baluardo, è un caso che, insomma, si cerca, è un po' generico e quindi si, lo si richiama quando davvero non si hanno altri argomenti. Compiato e concorrenza sleale è colui che, sia, che si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l'altra azienda. E' idoneo a danneggiare l'altra azienda. Quindi anche tra professionisti, anche tra un avvocato e un altro avvocato, tra un ingegnere e un altro ingegnere, tra uno studio di design e un altro studio di design, tutti quei comportamenti che possono in qualche modo essere eh, fuori dalla correttezza professionale, fuori dalla, dalla, diciamo, da quella comune competizione che si crea tra, tra studi, tra professionisti, tra aziende, ed è mirato a danneggiare eh, l'altra azienda, idoneo a danneggiare l'altra azienda, allora è qualificato come atto di concorrenza sleale. Questi tre casi li dovete sapere, perché sono, cioè non dico che dovete sapere la norma a norma memoria, però sapermi dire che cioè, il primo caso è... Il prendere, il creare confusione e imitare servilmente il secondo caso è, è cercare di prendersi dei meriti o, o, di, o gettare discredito il terzo caso è diciamo, quello più, più generico, più aperto che è la, la non correttezza e il danneggiamento dell'altra azienda ok? basta, così si chiude la parte sui marchi e, e anche appunto, abbiamo toccato la parte sulla concorrenza sleale vedremo, scusate, ultima nota che questa norma della concorrenza, della concorrenza sleale Torna anche nel, nel, nel, nel campo del design, quando parleremo del design vedrete che, perché c'è qua, eh, l'imitazione servile, cioè imitare un prodotto vuol dire anche imitarlo nelle sue forme, è il caso della Vespa contro l'impresa cinese che faceva gli scooter, no? Ok, comunque ripeto, ci torneremo quando parleremo di design.